Ebbene oggi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix e Marco007. E oggi dobbiamo fare un sacco di cose in questa parte di transito. Dal mondo 5 al mondo 6, giusto? Allora, sì. allora iniziamo a <SILENCIO> alzatinare vostri pugnazzi e arriva l'uomo dei cos. di cui sono tutti pazzi. Viene dritto dalla sua tana. E per amici la speranza e va. Oh, vivace! Arconte più amato! Sei già Arconte, dite... adesso.. Mm. Com'era? Cioè la pugnazza basta, stai fanno tumble i metri! Cosa blate? Oh, ho quello ha chiesto a Pugnazzo di cantare una canzoncina multinazionale. E la punizione per essersi fatto battere di nuovo. Sì, diventare... è di mezzo e minimi, quelle punizioni non le prendono, e Mestre eh? non la prende, la punizione. Sono bugliato, la devi cantare mille volte. Mille.. Mille volte? Oh, sei molto più malvagio di quanto pensassi. Ma basta chiacchiere, dov'è il conte, eh? Voglio vederlo. Non mi ha scelto assunto perché non facessi nulla. Mi annoia! E sì, dal mondo 2 che non sai niente. Ehi, conte! te! L! Il mio piccolo e distruttivo amico è ansioso di rientrare in pista. Già, ja, Frabot, mi sta di entrare in azione. Basta una parola, io vado. L'entusiasmo è alle stelle, vedo. Ma per il momento niente, Robot, ok? Che... Il fatto che il Conte ha lasciato ordini precisi per noi, ok. Chiaro? Proprio no, dovremmo aspettare che quel cattivone venga da noi. Al Conte non occorrono i miei servizi. Eccellente, allora me ne vado. Non vai da nessuna parte, aspetterai come ha detto lui. La sua parola è assoluta. Fai il bravo tira e non muoverti da lì, ok? Grazie. Uh, e si suicida perché... Mamma mia, annoia! Rabat deve dispensare la razione quotidiana di botte. Non può stare in ozio. Ah, difficile a quando, quando ci si vuole vendicare, vero? Silenzio! Silenzio! Gli ordini del Conte sono assoluti, totali senza eccezione, chiaro? Non dovremmo neppure osare pensare a un segreto, non sia mai. La sconfitta dell'eroe farebbe felice contro, ma dobbiamo obbedire ai punti Punti in sospensione. Ops, oh, ho dimenticato un appuntamento molto importante. Torno subito a C Vede. Switch! Già! Ecco, devo devaporizzare il vaporizzatore di Frabato, giusto? Torniamo con messo tutto in ordine, dopo di me. Ciao! Chissà chi saranno i boschi che incontreremo nel mondo 6. Mm. <ride> sono proprio carini. Ora è meglio che anche gli vado per un sterelle! No, no, non ha senso. No, no, no, Guarda Farfalla, le stelle sono bellissime, vero? C'è una tradizione nel mio villaggio, si dice che i desideri sotto le stelle si avverano. Oh, davvero? è così dobbiamo esprimere ora i nostri desideri, no? Non mi serve desiderare niente. Mm? Il mio desiderio si avverrà, ora tutto quello che voglio più con me. Parfala, non hai freddo. Per niente, anzi, tutt'altro. Possiamo rimanere così solo un'altra po'. Ok. Quella musica ti è bellissima. Consiglio, consiglio. Mm. Che è successo? Morta eh no. di nuovo? No, il flashback Ma che... Che c'è consiglia? Per un attimo si è sembrata persa Beh, non avete sentito niente? No, no, no, no, e No? bene. No. <ride> no? eh, vabbè È solo che per un attimo mi è sembrato di ricordare qualcosa di importante Rivelazioni Bowser Ha le braccia abitate, non sono le sue vere braccia che si possono flippare i 360 <ride> no, mi vado a vedere combinando poi alla faccia che fa è troppo bello il vuoto sembra che si stia in grado dobbiamo aprire la Stava imitando pause no, è vero dobbiamo no, aprire no, la porta per il prossimo sono... mondo affrettiamoci ok, okay. Pitch e Manu come Com quando si è ucciso Riccardo. Qui, Riccardo. Recardio Ok, andiamo a prendere le cose che ci sono qua, svolta lì là. Allora, andiamo a... Non si può neanche cercarle, basta, basta che esplori un po' svolta di là e le trovi subito. Ma io non vado, ma io mi annoio. Tutti ti annoi? appunto. Ma tu lo mio no, si diverte a cercare cose. Mmm, lei è mi dà noi sopra. Si può essere pixel, no, si può essere Ok, andiamo al piano di sotto E andiamo cerchiamo... a quel cancello davanti. Oh, oh, oh, ah, okay. oh, oh, oh siete tornati! Veren uh, okay. È arrivato in due secondi Come? Avete visto il cielo? Ultimamente il vuoto continua a crescere Ma dai? Immagino che alcuni mondi mm. hanno già iniziato a sparire No Fino a, fino a quando sarà risparmiata la nostra matto svolto di là Non per molto, per quanto ne so io il Propheticus Lucis non dice quanto tempo ci resta ancora. Il Profeticus Lucis fu scritto solo per costruire Il Prototicus tenebre. Ah, quindi è un falso. Non è una vera profezia. Per questo è difficile capire quanto ci resti. Eppure posso affermare con certezza che non ci rimane molto tempo. Ah, io pensavo che potremmo durare ancora mille anni, eppure. Ormai possiamo solo continuare. Non possiamo certo aspettare la fine dei mondi. Yeah! Hai ragione mia cara. Ho ricevuto un, un messaggio l'occhio merlo di recente. By SMS, io sono un, angolo, un Volevo dire, un occhio merlo. Un, un merlocchio merlo all'avanguardia. All Sembra che alla periferia di svolta di là sia stata vista una colonna di che... cucina. Poiché state cercando la prossima colonna, iniziate da lì. Io tornerò a consultare proprio di cucina. Lucisin, cerca miei indizi. Goodbye, io vado a bere un caffè. Ehi! cioè così abbiamo scoperto che uh... ecco qui no ma quello è il tubo che il tubo la... di pepito sì, eh si sì. si sì, in effetti dobbiamo andare lì torna quella, quella vai pepito no no non lì non no, no, no, no come no? qua no no no no, no, no. Non lì, dall'altra parte, c'è un'altra via Qui Dal tubo di Pepito vai all'altra via No, ah, io stavo andando qui qua e ce ne No, no, hai detto sì No, cacchio Oh, è un urlare Dall'altra via, tubo di Pepito vai lì No, vai lì, dall'altra parte Tu mi hai detto vai al tubo Io ti ho detto vai al tubo Poi che cosa urli? Tu. Perché tu non capisci niente? Sei stupido? Vai al contrario, non sta? Allora ho sbagliato. E allora cosa mi urli? Non entrare nel tubo, ho sbagliato soltanto l'altra cosa. So che c'è qualcosa. Dove devo andare? Entra. Oh madonna. Vai dove stai prima? Perché mi dice una bella? Perché la PS? Perché mi devi far andare dove non... non... Sì, allora perché tu vai a, a casa dove io non ti sto dicendo niente. Vabbè che sbaglio io, però tu non mi ascolti. Sì, ma io devo esplorare, scusa, sennò come le vedo le cose. Eh, però io so dove stanno queste cose da esplorare. Sì, sì, allora. Micronio. Micronio. Non è questa la cosa la strana Lo so però, io, vada. non sì, lo qua. Sì, ma il pure Gillo è diventato un mostro. E ha ucciso qualcuno. Ok, quindi lui ci può mangiare adesso e esploriamo un nuovo mondo. No, sto scherzando. Salve! Uh. <ride> ok, andiamo qui. Mio <ride> zio, non si capisce niente. Benvenuta al negozio di bivale! Di un paio di Mi spiace, non posso mostrarti in mio voto! Ma dei buoni motivi che non ti svegliano! E bene, la prima volta che vieni qui, beh ti ringrazio per aver trovato il mio negozio. Sono specializzati in ingredienti per la cucina. Ed ecco come otteniamo gli ingredienti. Il nostro negozio è piccolo, ma i prodotti sono grandi e noi li conserviamo tipo sotto sotto, sotto il negozio. Quello già vuoi! ok il dolce vita è, è molto è molto uh, è, un, è un oggetto molto espanso nelle ricette ok ne prendo uno e basta cioè nel senso che ci sono molte ricette con il nuovo grande controllo i punti ok non posso fare niente con i punti cosa eh. ci faccio con i punti? Dimmi. ok vai 3-4 eh. Sei già stato fermo sì, però no, non del tutto. Non so, no, no, no, no, no... Che fai? Che fai? Torna da Capitan Gilio vicino al bar. <ride> Giusto, mini Mario può camminare sull'acqua. Vicino al bar e poi vai in 3D. Ya! Yeah. <ride> l'internello cioè? è quel tizio là che ci ha fatto quel quiz di chi è Mimi? chi è Merluna? ah ok, ora vado sopra dobbiamo trovare le cose con Martolomeo e, sì. e poi non lo so poi andiamo a sbattarli qua sopra. no, andiamo prima a cercare le cose con Martolomeo eh, si fa ora sali, vai vicino alla cosa di Marlocchio Vai vicino alla casa di merlocchio, non sta lì. Ma perché giochi tu se io se le sono io? Perché.. perché L'ascensore, le... vai su, vicino alla casa di merlocchio. No, non mi ricordo. Tu sei già andata avanti nel gioco, quindi ti ricordi. Sì, però gioco. tu non sai che la casa di merlocchio non sta qui, che sta al secondo piano. Ma, ma mi sono dimenticato È tutto confusionato, quindi... Ok, ora devi andare avanti. Vabbè. Qua ci siamo già stati quando abbiamo avuto Bonnie. Lo so. Perché ci vai? Non lo so. Anzi no baci! Mi sa che ci sono delle cose per Martolomeo. No, niente cose per Martolomeo. Io quando le ho, vi ho visto i blocchi, ho subito pensato a Martolomeo, ma, ma poi non riuscivo a raggiungerli. Ok, le cose per morto non, non, non è, è, è stata al solito. 23D, 23 Vai lì, vai lì, vai lì. Lol. La... No, che fai? Ricarico l'energia. Eh sì, aspetta. <laughs> 1 no. Non li. Non li. Non 1 Non 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ok, allora, vedi, un po' di magari. Mario vuole la scala in panino. Per i problemi di caos, è stato così. Rabbia. Ok, allora, qui da qualche parte c'è un... un rincorso dove si può cadere. Sì, ma l'abbiamo già visto. Prendi il tubo. Io mi ricordo che c'erano... No, non abbiamo già visto. Così. Sì. Sì, abbiamo preso le carte di Merlocchio e di Mer Merlasti Anzi no, anche di Occhio Merlo, non abbiamo preso le carte Abbiamo preso la carta No, no Tu no aspetta. No, no tu Vai dentro il tubo Aspetta, tu, tubo, tubo, tubo, tubo. Aspetta, sono andati con Sofia Sì hai visto la colonna del cuore? Secondo te la colonna del cuore ci può usare il sottilino, sicuro. mentre tu qui qui vai in fondo, Quelli non si possono spaccare. Com'è che ti faccio? Mi ricordo che c'era una cosa da fare. Ah no, vai più avanti allora. No salire, non fare quello che stai pensando, non No. Ok, non c'è niente più per Martello. No, me. no, Sarà no io mi ricordo. Stai svolta lì qua. Allora, mh, vabbè, vai a svoltare lì qua, ok. No, che okay. Io, mi, io ci sono andato qui con Martello mio, però eh, c'era qualcos'altro. Mi sa che bisogna prima farlo per svolta lì qua. Mm, no, allora, adesso tagliamo. Al il tubo indietro. Tagliamoci e rivediamo a svolta di là. A svolta di qua, pronto. Allora. E eccoci al tempio. Ora allora, ci basta svoltare di qua. Comunque mi sa che se svolti a, a svolta di qua, svolti in modo diverso. No, no, non sono sbagliato io ok non ok posso distruggere tanto Luca. poi troverò la chiave come poi è, è, è, dai, dai, e irromperò e irromperò dai vai a sinistra non sta qui vai a sinistra posso distruggere il tanto no. poi di irrum, irromperò nella casa di quel tizio là quella chiave Comunque lì, lì dentro non sta nessuno, sta qualcosa. Comunque invece si, si gira dall'altro lato No dall'altro sì, lato Si, guarda E anche nella casa degli antichi facevi così Ok, ora dove uh, va? vai giù uh, Allora, qui c'è l'altro bar Che non ci siamo mai Oh cos'era sto lato? Aspetta un secondo. Che c'è un altro uomo ah, no. senza braccia. Allora non c'è la Aspetta, carta di carta. Aspetta andiamo a, di... a Qua non c'è il... L'alter ego del tizio. L'alter appunto Perché non c'era poi dall'inizio. Però, okay, però c'è l'alter ego del tizio qua. Che ci vende? Mappe del tesoro. Ci mette mappe del tesoro. Sì. Sì che mi interessano. Perché con girondello tutte le mappe ti completeranno. Ok, vabbè. Noi praticamente compriamo una mappa. Ci dà una, una croce. E dobbiamo agire con. Giunale. Eh sì. Però le compriremo e, le, e le cerchere, cercheremo le cose e tutte in un episodio ecco. come vedete qui, la 4 e la 5 non ci sono. E poi possiamo anche non comprarle e vedere la descrizione, però è un po' difficile, Di, ma vedi, poi... che, vedi che c'è anche l'immagine. No, nel senso se non la compri. Passa, che la mi passa, hai capito il tuo. Ok, andiamo adesso qui. Se non la compri c'è la descrizione. Sì, ma. C'è la descrizione pure se non la compri E eh, appunto, pure se non la compri c'è cioè la descrizione L'unica cosa che puoi avere Pure, pure se pu la compri Eh sì, pure se la compri c'è eh, la descrizione sì. e l'immagine è l'immagine più utile Che poi vende altre cose Bistecca Io mi prendo una bella bistecotta Bistecca Bistecca Ok, no, non voglio niente Ora vai giù Perfetto <ride> Salve. Comunque queste cose qua sono tutte per le ricette. Vai giù con l'ascensore. Mm. Non usare il micro in modo inappropriato però. Non stavo dicendo per no però. Non usare il micro in modo inappropriato. Vado giù. Sì. E qua incontriamo un, pers un personaggio importante. Luigi! No, non è vero. Luigi si incontra no, no. al quarto mondo. E è... Squirts, oh no! Ok, qui c'è l'altro labirinto. E poi vai dietro. allora, come ci arrivare al labirinto? con ah, Pepito! no, ok va pe Pepito vuole fare soldi quindi noi gli paghiamo i soldi 100 monete io avevo paura che mi chiedesse 200 monete ok ora Pepito 200 Pepito 200 ora monete. è in modo super fast ecco costruisce tutto thank you pepito pepito in città pepito, pepito. ora sparirà guarda okay. non c'è più pepito ora allora, usiamo il tubo, il tubo di pepito il tubo di pepito la pepito pepito di pollo granito ok allora, giù. aspetta aspetta prima ti prendo un po' di cure Perché non ce la faccio più oddio ah! ha detto buongiorno così così ehi come va? così così? forse non hai trovato il negozio così così oddio oh, compro oh, allora mi voglio prendere una medaglia d'oro oh mio dio 10.000 punti 500 soldi l'ingotto per 3 è normale 300 uh, ma perché? a che serve l'ingotto? l'ingotto, fare le ricerche forse non lo so, ora non ci serve. paralogi perché. Il copre... paralogio può servire, i funghi, funghi shake sono le cose che prenderò Si Sì, però 300 Vabbè, 300 però 30 prendo soltanto questo qui. E. Eh, super basta. Anzi, ne prendo perché un altro. È, è, un altro super fungo shake o un ultra. Super. Perché l'ultra ci, ci cura in tutti. Ah, eh. no, lo spazio pieno, niente. Va bene. Tanto che se ne frega. C'ho un trucchetto curativo. Ok, ora dovevo. Vai, cioè non giù, giù, non giù Oh, vai in 3D E fai il castello Vista Pepito che ti aspetta mm, Pepito Pepito sto venendo da te Pepito Pepito, sì, Pepito 3 <ride> Ciao Pepito, cosa ci fai qua in 3D? Oh, un'altra giornata. Sì, sì, Pepito, Pepito, pepito. 300 euro 300 Mannaggia. euro per... Non male che non è sprecato per eh, il super combo, sì. Mi sa che questo sta pure a volta di là, però non abbiamo abbastanza soldi quindi per ora non lo possiamo. E non so nemmeno a cosa lo collega, quindi lo testo velocemente. Ok, sì, sì, sì, ok. Ciao, pepito, grazie per avermi rubato i soldi. Ya, yeah. Io. Akuuuuu. Uh. Sì. Ah, quindi oh. ah, c'è solo la svolta di qua, ci porta la oh, svolta di là. Okay. Oh, no, molto utile. Don't Grazie, Pepito, Questo era veramente utile. Ok, così. allora, ora vai in 3D e usa il cancello. Ora. Perché una hyper shortcut. Sì? E ora vai lì alla periferia. No, Seconda sì. sì. cosa che hai fatto Qui c'era un buco. C'è un buco, mi devo buttare. No. Oh, a svolta di qua stanno un sacco di buchi utili. Tipo quello. Dove vado? Di qua? Sulla cosa! Adesso vai, vai, vai in periferia. In periferia, la periferia è, è quella. Non riesco a salire. No, lei! La periferia! Eh, allora, dove sono quelli i nemici? Tu quelli perché difendici? non mi dici niente quando io dici... E ci la so. periferia, sta scritto piano 1 periferia. Io non leggo le scritte. E eh, eh, io come faccio ad indicarti se, se non leggi le scritte? Mortolo nero Ah, davvero? No, pensavo che dovevo usare Bond. Beh, non sarebbe utile. No, non sarebbe ah. utile. Ok, così si sblocca la colonna del cuore, però non ci serve la colonna del cuore. Mm, si sblocca un trucco. No? Ah, allora c'è un altro che sblocca la colonna del cuore. Vedi? <coughs> Svolta di oh. qua, piano uno per il film Yeah! Hai sentito! Ya yeah, ai yeah, ai. Yeah, yeah. Allora hai già dimenticato, non sai come procedere, svolta! Ah, ci sei! Salve! E' il coso. Pensai che fosse un personaggio. Vai lì, vai lì, nel Aspetta. buco, nel buco, buco, buco, buco. buco. Ah è allora, l'altro buco, l'altro buco quello di prima. Yeah. No! Non porta no. eh? su nessuna parte, vabbè. Su serio? Chi se ne frega? Vai giù nel tubo. Giù per il tubo. Su per le scale, giù per le scale. Destra, sinistra, destra. Giù per le scale, giù per le scale e inutile poi, almeno appena quindi entriamo qui e ci porta vai in 3D qua sono sicuro, vai in 3D yeh, martello mio oh. ah ho capito e, e ora no, ci sarà una la stessa cosa però a svolta di, a svolta di qua nuovo pizzeri Potenza più, sal sale il tuo attacco di uno. Oh, andiamo! Posso Soltare buttare la bistecca, mangiare Eh sì, come. ma prima usi la potenza più e poi.. Scusalo! Non è temporaneo, è per sempre Lo so! Yay! Ok, ora Svolta di qua, svolta di là! Ora facciamo questa roba e poi torniamo a svolta di qua. Per rifarlo con la stessa attività. devo, devo salta buttati in la. Buttati me. nel mezzo! ah no era, era qualsiasi cosa B mm, gi oppure si sì, buttati da qui o anche no carta bombo oh. ah no protezio protezio bombo era un'altra uh, parte carta rara quelle introvabili no. che noi dovremmo collezionare ah non sono salita hai visto? puoi rimetterla in casa consiglia consiglia ai no ai Perché vai all'indietro allora forse per prenderli tutti insieme senza stare in 3D che serve stare in 3D non capisco basta che io si consiglia e prosegui Ma no, non ne hai lasciato uno credo non è vero no ok è più difficile ma perché vai di là? dove dovrei andare? lì magari magari anche no magari anche sì oh, yeah. una cosa facilissima e poi potevi partire da lì e progressivamente prendere i tubi cioè prendere i blocchi no nope. naturalmente vai tutto a qui uh -huh. Per forza. Qua non puoi fare niente. devo fare? Niente. Salto. Sì. Yeah, abbiamo fatto una cosa inutile, yeah. è Dove sta Pepito prima? Ok, salviamo. Okay. E ora e abbiamo finito. È la colonna del cuore. La colonna del cuore è. La colonna del cuore. Non è una carta, è una scheda. Scheda cucina. <coughs> yeah! Microambio. Serio. Ma cosa? Perché? Micronio ti Ve ho detto so. mm, Protezio Protezio non è micronio! E tu l'hai preso E non l'ho fatto apposta Au <ride> Oddio Ok adesso grazie, eh, così magari posso vedere meglio dove ho messo i piedi comunque il micronio è eh, mi il più importante questa ah. cosa wow finalmente mi regnate finalmente tu hai voluto trovare quella scheda cucina Canta. <ride> oh un PvP più io ho trovato il PvP, più però vabbè dov'è? dimmi dov'è? dove ti ho detto di cercare però poi poi, te, poi non abbiamo trovato niente ma ora sta l'abbiamo appena sbloccato dove nella hai ti ricordi tu il tuo eh. can? si sì. ricordati di salvare proprio. ok abbiamo sbloccato il livello 6 nel duello dei cento l'eroe si scontrerà con i poteri più, più puri del caos. Soccombere oh, si lasciare, lasciare crescere il caos e far sparire il cuore dell'innocenza. Quando ciò succederà, l'eroe precipiterà nel mondo dove c'è solo il Game Over. Ciao! Questo passo si trova nella sezione del prodotto sul rischio che Sembra suggerire che i precedenti che perdendo questi duelli il mondo tutti i mondi perirà. E a. Apparentemente le vostre vite saranno persi insieme al cuore dell'innocenza. So Mario è felice. So che quanto ho detto potrebbe scoraggiarvi. Eppure devo chiedervi di proseguire. Mi rattrista il fatto che non c'è altro che io posso oh. fare. Ciao. Non si saluta nemmeno. Così. Ok. Ok allora. Spoiler. Noi rifaremo il prossimo mondo perché... Per eh, cioè lo rifaremo per forza dopo... Per il 100%. Il, eh, dopo la fine del gioco lo rifaremo. Eh. Ok, però del resto lo faremo due volte il mondo, già per sé. Vero? Sì. Ok, quindi niente, ci vediamo alla prossima parte di Super Dove iniziamo il mondo 6. Il regno di Ed Sì. All'inizio allora. del, dell'autunno.